da luci oggi faremo insieme il progetto visto dall'anteprima quindi questa eh, maglia partendo da una piastrella e poi ehm, sviluppando una costruzione a t allora sapete che io prediligo questo tipo di costruzione ehm, per quanto riguarda eh, l'uso dei filati degradé o eh, sfumati lunghi eh, quindi ehm, ritengo che sia perfetto questo tipo di filato. Ora avrete visto comunque la maglia dall'anteprima, quindi eh, ovviamente nell'inquadratura non ci sta tutta. Noi andremo ad iniziare proprio da questo angolino per poi sviluppare la maglia, vedete, lavorando su solo due lati. Quindi la piastrella si svilupperà su due lati. Quindi darà questa colorazione eh, quasi a macchie, quindi ehm, darà proprio questo, questa impronta molto ehm, particolare. Non è ovviamente un mio schema, ma ehm, ho rielaborato uno schema trovato online eh, da un pattern gratuito da uno schema gratuito online e ho, io e la pucci l'abbiamo eh, un po modificato per adattarlo a quello che erano i nostri gusti quindi ehm, abbiamo usato una maglia alta una maglia alta rilievo per dare questo effetto ora ve lo metto in questa ecco ve lo metto così in modo che potrete vedere meglio il gioco di rilievi ho usato per questo progetto questo bellissimo filato della papatia o papataia angora gold e preso sempre da merceria italia artisan ovviamente potevo io esimermi dall'usare il verde assolutamente no quindi ehm, ho um, Acquistato questo belli, questa bellissima cake che va dal marrone ai toni del verde, di nuovo il nocciola, il verdino, il nocciola chiaro o quasi crema e di nuovo il marrone. Vi dico che le cakes non sviluppano eh, tutte. La colorazione come indicata da me quindi potrebbe essere che al centro ci sia il chiaro invece che lo scuro. Eh, infatti, vedete che la mia maglia parte: io l'ho presa eh, dall'esterno e la mia maglia parte dal verdino. Spero che eh, le luci vi permettano di intuire bene al meglio il, i colori. Quindi. Può essere che se prendete una, uh, due cakes, come ho fatto io per fare la mia maglia, uh, non abbiate la stessa colorazione. Magari una do dobbiate prenderla dall'interno e una dall'esterno, oppure porzionare i colori, quindi uh, magari sgomitolarla e... Uh, prendere i colori che vi servono più che altro non per il dietro e il davanti perché eh, per la piastrella dietro e davanti potete usare la partenza di qualsiasi colore non importa se il davanti e il dietro sono di colori diversi più che altro per avere sulle maniche una continuità di sfumatura vedete io eh, ho la sfumatura eh, ho la lavorazione a t che mi permette proprio di vedete poi la manica si allarga quindi L'ho fatta strettina perché si lascerà andare poi in fase di bloccaggio ehm, permette proprio la lavorazione a t questa sfumatura continua quindi non si ha lo stacco eh, dal, dallo scalfo manica quindi se lavorate per esempio top down si potrebbe creare uno stacco allo scalfo manica quando voi sospendete il lavoro delle maniche per continuare la lunghezza mh, si potrebbe proprio creare lo stacco eh, di colore invece con la lavorazione a t si ha una continuità eh, che rende ancora più giustizia quello che è il filato che è molto molto bello quindi, eh, di nuovo, mh, il filato papataia angora cake, 200 grammi, 1.100 metri, 20% eh, lana, 80% acrilico, sofficissimo. Merceria Italia Artisan, direi che possiamo passare all'esecuzione del nostro progetto. Allora, per il nostro progetto userò un filato... Uh, diverso perché è un po meno pelosetto e, e uh, la mia cake inizia con la sfumatura scura quindi per vedere bene uh, la lavorazione questo filato è un po più chiaro e si presta un po meglio uh, il mio progetto lo vado a lavorare con uncinetto numero 4 sia per il campione che per la maglia al termine uh, della registrazione eh, sotto in descrizione potrete trovare tutte le misure della mia maglia quindi per una taglia m compreso di eh, del filato che dovrete utilizzare quindi sempre riferito ad una taglia m quindi vi lascerò la quantità effettiva del filato da me utilizzato per il progetto eh, vi lascerò appunto tutte le misure e eh, qualsiasi informazione che non ho eh, citato nel che non avrò citato nel corso del video quindi andate sempre a guardare nelle info allora partiamo con facciamo il cappietto mobile e infiliamo il nostro uncinetto andiamo a fare 4 catenelle ecco qui allora per qualsiasi taglia partendo da una piastrella l'inizio sarà il medesimo per tutti eh, cambieranno solo in base alla taglia i numeri di giri quindi per tutte le taglie eh, sarà sempre lo stesso eh, avvio la stessa partenza benissimo carichiamo sull'uncinetto gli facciamo un gettato entriamo nella prima catenella ed andiamo a realizzare una maglia alta per un totale di due di nuovo entro nella prima catenella e vado a realizzare una seconda maglia alta per un totale di 3. abbiamo usato la catenella perché obiettivamente eh, è più comodo dell'anellino magico allora ora andiamo al secondo giro siamo già al secondo giro il primo è terminato quindi tre maglie alte che compongono il primo giro nel secondo facciamo 3 catenelle voltiamo il lavoro nella maglia centrale delle tre andiamo a fare Scusate, eh? non riesco a prenderla bene eccola qua allora una due maglie alte una catenella e altre due maglie alte tutte nella maglia centrale in questo modo dopodiché carico il filo vado nella terza catenella di inizio io per comodità entro nello spazietto se a voi eh, è scomoda questa cosa no anzi sono riuscita a prendere la catenella comunque potete anche entrare nello spazietto tra le due maglie vado a fare l'ultima maglia alta quindi in questo secondo giro ci ritroviamo 6 maglie alte divise al centro da una catenella parto con il prossimo giro che è il terzo ora iniziamo a lavorare a rilievo quindi faccio 3 catenelle volto il lavoro carico il filo e passo dietro alla seconda maglia perché la prima, eh, sulla prima maglia sottostante ci sono le mie 3 catenelle quindi che sostituiscono la prima maglia alta vado nella seconda maglia la prendo da dietro quindi in questo modo la volgo da dietro e vado a fare la mia prima maglia alta a rilievo quindi in questo modo e esco da due esco da due carico nella seconda maglia sottostante quindi la terza scusate maglia sottostante perché la prima sono le tre catenelle vado a fare un'altra maglia a rilievo Ora, nello spazietto, quindi nello spazietto da una catenella, vado a rifare l'angolo sempre composto da due maglie alte, una catenella, lascio il gomitolo per terra, così, e due maglie alte. Quindi le lavoriamo normalmente, non a rilievo perché non è possibile nel foro di uh, una catenella. Carichiamo il filo, prossima maglia lavorata. A rilievo quindi da dietro 1 e la successiva di nuovo a rilievo terza catenella oppure spazietto vado a fare l'ultima maglia alta e questo è il nostro terzo giro il nostro lavoro sarà tutto composto dal secondo e terzo giro che andrà a susseguirsi per tutto la misura del nostro corpo quindi ve lo faccio rivedere vi faccio rivedere i due passaggi quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta in questo giro andiamo a fare maglie alte normali quindi non a rilievo quindi la prima eh, maglia è sostituita dalle 3 catenelle vado sulla seconda e faccio una maglia alta sulla terza faccio una maglia alta sulla quarta faccio una maglia alta, sulla quinta faccio una maglia alta. Nello spazietto di una catenella vado a fare due maglie alte. Aspettate, ho preso dentro il filo. Una catenella, due maglie alte. State bene attenti a prendere tutte le maglie sottostanti, perché quando facciamo gli angoli a volte si stringono, si allargano, voi cercatele bene. Quindi andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino al termine del giro. Quindi questa è la ripetizione del primo giro. Quindi siamo arrivati alla penultima, l'ultima la lavoriamo o sulla terza catenella di inizio o nello spazietto tra la penultima e l'ultima maglia. Io a volte per comodità lavoro qua in mezzo, è più più comodo per me, mi trovo meglio. Allora aspettate perché qua mi sa che ho fatto un aumento. Contatele all'inizio, fino a che non prendete la mano, quindi sono 2 4 6 2 4 6 7 perfetto, no, sono giuste, sono sette da un lato e 7 dall'altro. Ora rifacciamo le 3 catenelle per voltare il lavoro, voltiamo e andiamo a lavorare dalla seconda tutte maglie a rilievo, quindi passiamo dietro in questo modo e facciamo la seconda maglia alta, prima ovviamente sostituita dalle catenelle, la terza, la quarta. la quinta la sesta e la settima entro nello spazio di una catenella qui al centro e faccio l'angolo quindi due maglie alte una catenella e due maglie alte una, e due, quindi ricomincio a lavorare a rilievo sulle maglie sottostanti, quindi una, due. Scusate, ecco qua. Questa l'ho presa sì. Tre, 4, 5, 6 e anche l'ultima ci entriamo attraverso ma viene come la stiamo prendendo di solito perché se entriamo nello spazietto sarà sempre allo stesso modo quindi di nuovo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e proseguiamo così quindi la nostra ripetizione sarà sempre questa quindi una uh, un giro a maglia alta normale con nell'angolo quindi nello spazietto di 2 catenelle 2 uh, maglie alte una catenella e una 2 uh, maglie alte scusate quindi uno spazio da una catenella 2 uh, maglie alte una catenella 2 maglie alte dopodiché eh, si lavorerà di nuovo a maglia alta normale nel giro successivo l'angolo non varierà varierà soltanto l'esecuzione delle eh, maglie alte che saranno a rilievo quindi andremo a lavorare su tutte le maglie alte di ogni lato però prendendole eh, avvolgendo la maglia da dietro vedete in questo modo prendendo la maglia così nell'angolo stessa cosa eh, due maglie alte una catenella due maglie alte ovviamente dovendo lavorare nell'angolo e non, aver, non avendo una maglia da avvolgere le lavoreremo normalmente quindi senza ehm, che siano a rilievo anzi è una cosa molto bellina perché fa questa sorta di nodino sull'angolino che è abbastanza evidente eccoci qua io e ho fatto il pezzettino di campioncino ovviamente non devo fare una maglia intera quindi mi fermo qua vi dico che la misura per la misura eh, del vostro corpo della maglia quindi del vostro, della vostra piastrella prima di fare gli aumenti per le maniche eh, la vostra eh, piastrella dovrà misurare la metà della vostra circonferenza più ampia quindi se volete prendere la misura dell'addome o la misura del seno o la misura dei fianchi quella eh, prendete la circonferenza la dividete a metà e avete la larghezza della vostra piastrella ora eh, varierete come detto all'inizio soltanto il numero di giri per arrivare ai centimetri che vi occorrono come andiamo a calcolare quante catenelle montare per le maniche allora semplicissimo voi avete la vostra maglia che vi può fungere da campione quindi cosa fate contate 10 maglie Misurate quanto uh, sono queste 10 maglie e fate il calcolo, cioè lo usate proprio come campione. Quante catenelle dovete montare? Quindi, se io so che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maglie oppure Andiamo un po' più a occhio: 12, 14. Facciamo che 16 maglie sono 10 centimetri. Se a me servono uh, 30 centimetri, 40 centimetri per avere uh, la lunghezza giusta desiderata per la mia manica io so che dovrò moltiplicare quel 16 per ogni 10 centimetri quindi mi servono 30 centimetri 16 per 3 eh, mi servono 40 centimetri 16 per 4 mi servono 50 centimetri 16 per 5 e così via quindi usate proprio la vostra maglia come campione per montare le catenelle eh, e andrete poi a fare una catenella volante, ma adesso lo vediamo insieme che congiungerete qua. Dopodiché, staccherete il filo e andrete a fare lo stesso numero di catenelle da questa parte. Perché faccio le catenelle volanti? Ve lo spiego subito. Scusate se parlo a raffica, ma non voglio che questo video duri un'eternità. Quindi sto andando. Un po veloce ma è veramente semplice l'esecuzione quindi non richiede una lentezza di spiegazione tale da dover andare un po più ehm, veloce allora ehm, io taglio il filo della catenella quindi lavoro le catenelle separatamente per avere la catenella sempre dal dritto del lavoro altrimenti avrete una catenella sul dritto e una catenella sul rovescio io le voglio tutte col cordolino al dritto Dovrete mettere, quindi aggiungere le maniche, ecco qua, dovrete aggiungere le maniche, quindi le catenelle delle maniche, le dovrete aggiungere sul giro a rilievo. Quindi l'ultimo giro della vostra piastrella dovrà essere quello a rilievo, perché così quando andrete a lavorare il primo giro della manica avrete questo giro qua, quello a dritto normale quindi mh, se no vi si crea troppo spazio tra l'ultima riga a rilievo e la prima ehm, a rilievo dopo le maniche quindi vi farà uno stacco che non renderà più la lavorazione omogenea quindi per avere la lavorazione omogenea quindi rispettare eh, gli stacchi tra maglia ehm, chiamiamola piatta ecco la maglia alta normale e la maglia a rilievo per non staccare di più dovrete fermarvi sul quindi l'ultimo giro dovrà essere quello lavorato a rilievo ora procediamo con l'attaccare le maniche e vedere come continuare con la lavorazione Mi vado deciso quante catenelle devo fare vado semplicemente a farle quindi facciamo che noi ne facciamo 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ne ho fatte 10 entro sulla prima maglia quella che io ho uh, sospeso tagliato vedete c'è il filo adesso lo vado a prendere dentro per non farmelo più scappare quindi lo passo dietro adesso durante la lavorazione andremo a nascondere la codina quindi che cosa faccio entro con una maglia bassissima e ho preso anche la mia codina eccola qua ora su ogni maglia sottostante io vado a fare una maglia bassissima per tutta la larghezza della nostra maglia mi raccomando non tirate troppo le maglie perché sennò vi tirerà una volta indossata, perché la maglia bassissima già di per sé tende a eh, stringere, quindi ecco qua, prendiamo anche la codina, scusate mi sposto sempre dall'inquadratura, prendiamo la codina dentro, così la andiamo direttamente a nascondere e non dobbiamo farlo dopo con l'ago, quindi ecco qua. Andiamo a fare tutte maglie bassissime fino ad arrivare dall'altra parte. Ecco qua. In questo modo mi raccomando, no, vedete che tende a tirare? Lasciatela morbidissima, altrimenti vi ritrovate la maglia che tira. Se invece non volete fare questa cosa delle maglie bassissime staccate il filo e lo riattaccate dall'altra parte io lo faccio semplicemente per non staccare il filo comunque vado a lavorarmele tutte a maglia bassissima morbida morbida morbida quindi lasciate il filo estremamente morbido non date tensione al filo altrimenti vedete qui è elastica qua no Ora, il mio è un campione, non mi sono preoccupata più di tanto del, dell'elasticità della maglia, però eh, se voi lo lasciate ecco, morbido, morbido, vedete che tira comunque, quindi cioè, è mo più morbido. Quindi, ecco qua, arriviamo all'angolo dall'altra parte e carichiamo le stesse catenelle facciamo le stesse catenelle fatte da questo lato quindi se ne ho fatte 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eccoci qua staccate il filo quindi eh, io ne faccio una di sicurezza che poi salterete se Uh, andate a lavorare staccate il filo e riprendete a lavorare dalla prima catenella quindi facciamo il cappettino ma il capietino mobile entriamo nella prima catenella dal dritto quindi a quest in questa estremità della maglia e andiamo a lavorarci vedete, ci entriamo nella prima catenella alla vostra destra quindi entriamo con una maglia bassissima, oppure facciamo una maglia bassa, che è ancora meglio perché si vede meno la maglia, una maglia bassa e due catenelle. Nella catenella successiva iniziamo a lavorare, scusate, poi tutte queste codine le andrete a nascondere nella lavorazione. Nella catenella successiva, tiriamo un po' i fili, andiamo a lavorare la nostra prima maglia alta, se riesco ad entrarci. Eh? Eccola qua. Quindi la prima maglia alta perché la prima è sostituita dalla maglia bassa le due catenelle quindi entro e vado a fare la seconda quando arriveremo alla uh, maglia bassissima lavoreremo in ogni maglia sottostante quindi la prima la seconda se le avete fatte morbide sarà più facile entrarci perché nelle maglie bassissime si fa un po fatica ad entrarci ma ci entreremo comunque in questo modo vedete Lasciatele morbide così ci entrate bene se volete che non si veda più di tanto non entrate in questa ma entrate in quella sotto però quella è una corrente di pensiero diversa io non, non entrerei in quella sotto entrerei precisamente in questa se invece non volete che si veda in questo modo lo stacchino ma vi assicuro che poi quando andrete a lavorare l'altra si noterà meno Potete tranquillamente staccare le catenelle oppure vedete che questa l'ho lavorata prendendola sotto quindi non sulla maglia bassissima ma sulla maglia bassa sottostante quindi viene una sorta di punto canestro leggermente piccolino. Vi faccio vedere però la differenza: ve lo lavoro vi faccio vedere la differenza. Vedete, sono entrata nella maglia sotto, ecco qua, vi viene coprendo la maglia eh, bassissima decidete voi come lavorarla, a me piace in tutti e due modi, però se la volete vedere meno, lavorate quella. Quindi mi sembra inutile andare avanti a farvi vedere questo pezzettino, lavoreremo tutto il giro, lavoreremo le catenelle contatele, mi raccomando, devono essere, altrimenti viene una manica più lunga e una manica più corta. E poi ricominceremo la lavorazione come sotto, quindi... Un giro a maglia alta, un giro a maglia alta a rilievo. Questo sarà quello che avrete ottenuto, ovviamente, al termine della vostra lavorazione. Prendete bene, allora, per la manica. Prendete bene adesso. Questa sembra stretta, mh, probabilmente andrò a aggiungere un giro perché mi sono resa conto che effettivamente sembra un po' strettina. Ehm, dovrete prendere la circonferenza anche qua della parte più ampia del vostro braccio, quindi assolutamente quella post ascellare, eh, quella subito dopo lo scalfo, diciamo. Prendete la circonferenza e divisa a metà vi verrà fuori. Lasciatela ovviamente magari un centimetro più abbondante, eh, vi verrà fuori la altezza di lavorazione che dovrete sviluppare per ottenere la manica. Ora, ehm, io vi faccio vedere la lavorazione della rifinitura sul primo pannello. Io vi consiglio: prima di cucire il pannello davanti e il pannello dietro, dovrete andarla a cucire eh, qui. E qui quindi farete le due cuciture sotto braccio e eh, laterale semplicissimo come lo desiderate voi se volete potete farlo anche dal dritto con la maglia bassissima perché se rimarrà la cucitura dritta o con la maglia bassa perché se rimarrà la cucitura sporgente comunque non si vedrà in quanto noi abbiamo già eh, delle costine a rilievo quindi potete cucirla come eh, più desiderate mentre sulla parte alta andate a cucire fino a lasciare ovviamente lo spazio per eh, la scollatura quindi lo scollo a barchetta che poi se vorrete in un successivo momento potrete andare a rifinire con un collettino a lupetto a dolce vita oppure lasciarlo semplicemente a barchetta una sola catenella e ci rientriamo per fare la maglia bassa dopodiché a fianco ad ogni maglia alta andiamo a fare una maglia bassa e facciamo una sola perché la maglia a rilievo è eh, stringe un po la maglia alta quindi la bassa un pelino se noi andiamo a farne due per ogni maglia alta cosa succede che andiamo a far sfarfallare il nostro bordo quindi andiamo lateralmente ad ogni maglia alta siamo attenti a prenderle tutte andiamo a farci una maglia bassa vedete che non tira e non allarga troppo quindi facciamo in questo modo per il nostro giro state attente qui c'è una catenellina piccola presa quella abbiamo preso la maglia quindi andiamo nella successiva state attente al massimo per essere sicure di, es di aver preso tutte le maglie contate il numero di giri dovete avere quel numero di maglie 3 catenelle volto il mio lavoro e vado a fare tutto un giro di maglie alte una volta finito il giro di maglia alta una catenella voltiamo il nostro lavoro e proseguiamo con l'ultimo giro di maglia bassa quindi ehm, catenella entriamo nella prima maglia alta e facciamo una maglia bassa nella seconda maglia alta facciamo una maglia bassa nella terza una maglia bassa e così via vedete come viene bene il bordo tiene tutta la maglia vi avevo detto che si sarebbe raddrizzata un pochino perché poi il bordo va a Mm, raddrizzare il tutto benissimo il nostro tutorial è finito um... Penso di avervi dato tutte le info ma in ogni caso questo progetto è veramente di una semplicità estrema quindi ho deciso di registrarlo su Campione proprio perché non aveva bisogno di particolari spiegazioni in quanto veramente l'esecuzione è di una semplicità estrema. Una volta capito come eh, montare le maniche, una volta capita la eh, sequenza di lavorazione Avete visto che è veramente semplicissimo vi ricordo se vorrete di andare a dare un'occhiata a merceria italia artisan dove potrete trovare questo e tantissimi altri stupendi filati io ringrazio la mia amica giovanna che ha dato il nome eh, a questa maglia quindi eh, il nome muschio eh, io vi saluto, vi do un calorosissimo abbraccio, vi ringrazio sempre per l'affetto che mi dimostrate, al prossimo video tutorial, ciao ciao da Luci.